Saper agire correttamente quando ti trovi ad affrontare situazioni estreme è importante. Lo è per diversi motivi. Esserci quando ce n'è bisogno ha un grande valore sociale e anche personale. Sapere quello che c'è da fare quando è importante farlo ti dà sicurezza e ti toglie quella sensazione di impotenza e disagio che provi quando sai che dovresti fare qualcosa ma non sai cosa. Essere preparati ti dà potere personale, ma vedi, la preparazione va fatta prima, in tempi in cui non immagini cosa ti potrebbe accadere. Dall'etimologia della parola preparare, pre, prima, parare, disporre o provvedere, quindi prepararsi significa provvedere prima. È vero che non puoi farti trovare preparato a tutte le eventuali casualità della vita, questo è impossibile. Del resto, se è un imprevisto si chiama così, un motivo c'è. Sarai tu a valutare quali sono le circostanze davanti a cui ti vuoi trovare preparato o preparata e sceglierai i temi che vuoi approfondire in base alle priorità dettate dalla tua personale scala dei valori. Di una cosa sono sicuro. Qualunque sia stato il tuo percorso di vita, qualunque sia la tua scala dei valori, non importa. Su una cosa possiamo essere tutti d'accordo, la vita e la salute vengono prima di tutto. Con questo video voglio aiutarti ad essere preparato o preparata quando c'è da salvaguardare la cosa più importante di tutte, anche e soprattutto se non sei una figura sanitaria come un medico o un infermiere, bensì un soccorritore laico, come potrei essere io. Se mi seguirai, imparerai le basi del primo soccorso. Il corpo umano e la sua fisiologia sono estremamente complessi ed affascinanti. È naturale avere dei dubbi su quale approccio adottare davanti a delle disfunzioni o incidenti che ne compromettono la normale funzionalità. Davanti a questi dubbi è più facile lasciar perdere piuttosto che prendersi la responsabilità di intervenire. Lascia che ti dica una cosa che ti tranquillizzerà certamente. Non devi conoscere ogni singolo meccanismo della fisiologia umana per poter essere decisivo in qualche situazione in cui la salute è a rischio. Ci hai mai pensato? Ti basta premere un interruttore per accendere una lampadina e lo fai naturalmente, senza sapere come funziona un impianto elettrico. Guidi un'automobile e lo fai con naturalezza, senza conoscere ogni singolo meccanismo che la fa muovere. A te basta sapere che devi aggiungere la benzina e ogni tanto portare la tua automobile dal meccanico per un controllo. Magari ti sarà utile saper cambiare una gomma, certamente. Ma anche se non sai farlo, sai che chiedendo aiuto puoi risolvere comunque il problema. Tutto qui. Quindi non ti parlerò del corpo umano e di ogni suo meccanismo di funzionamento. Non potrei neanche farlo, non sono un medico e neanche un infermiere ma ti trasferirò tutto quello che ho imparato seguendo la mia voglia di sapere cosa fare quando ce n'è bisogno per salvaguardare la cosa più importante la vita certo che qualcosa devi saperla ma se l'ho imparato io puoi impararlo anche tu e poi sapere qualcosa in più ti piacerà e magari ti darà lo stimolo a sapere anche qualche altra cosa iniziando ad approfondire le tue conoscenze Andando oltre queste brevi istruzioni che ti darò, un po' come è successo a me, ho iniziato ad informarmi, perché mi è capitato di sentirmi fortemente a disagio quando c'è stato bisogno e non sapevo come agire. Ho voluto abbattere la causa del mio disagio, cercando di sapere di più e mi è piaciuto. L'ho fatto, ho approfondito e voglio condividere con te quello che ho compreso sperando che possa piacere a te come è piaciuto a me. Agire di conseguenza. È proprio questa la chiave di lettura. Agire di conseguenza. Puoi farlo meccanicamente, seguendo pochi, anzi, pochissimi principi di base. Ti mostrerò cosa fare seguendo uno schema semplice. La parte difficile di ogni situazione è individuare lo schema che la governa. Io te ne do uno preconfezionato e ti aiuterò a memorizzarlo, perché possa essere prontamente disponibile se mai ne avrai bisogno è lo stesso schema che osservano tutti quelli che non sono né medici né infermieri eppure sanno con certezza cosa fare e non fare in caso di estrema necessità. Una volta che lo avrai memorizzato come te lo spiego io, sarà ben difficile dimenticarlo. Certo che non durerà per sempre, ma se vorrai potrai ripassare quando vuoi questo corso. Meglio ancora, se deciderai di approfondire maggiormente e saldare in maniera ancora più solida questo schema d'azione, partecipando ad un corso dal vivo con prove pratiche assistito o assistita da un istruttore esperto. Comunque stai sereno o serena, quello che apprenderai qui di seguito sarà comunque molto importante e spero che non ti serva mai, ma se ti servirà potrà essere risolutivo e tu sarai preparato o preparata capita frequentemente di confondere il primo soccorso con il pronto soccorso è normale neanche io sapevo la differenza finché non ho cercato di fare chiarezza informandomi per fortuna che la legge non è solo burocrazia in certi casi aiuta per comprendere la differenza che c'è tra pronto soccorso e primo soccorso c'è il decreto legge 81 del 2008 vediamo cosa indica per pronto soccorso si intende l'insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato. Quindi stiamo parlando di medici o infermieri. Il primo soccorso invece è definito come l'insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell'arrivo di personale più qualificato, che ovviamente non può utilizzare farmaci e o procedure chirurgiche, ma può comunque fare qualcosa che potrebbe essere risolutivo e, lasciamelo dire, di importanza vitale. Questo significa che chiunque può effettuare un primo soccorso e se continuerai a seguirmi ti dirò come farlo correttamente, perché possa essere assolutamente in regola sotto ogni aspetto legale, ma soprattutto che abbia la massima efficacia. È semplice e si può fare facilmente. È vero che facendo qualsiasi cosa si possono commettere degli errori, e quando un errore potrebbe incidere sulla salute di altre persone, non solo dispiace, ma pensi che potresti anche subire delle conseguenze di carattere legale. Del resto, esporsi è impegnativo. È più facile pensare, chi me lo fa fare? Magari potrebbe essere meglio fare finta di niente e tirare dritto senza intervenire minimamente. Tanto, certamente ci sarà qualcun altro che ci penserà. Questo non è solo moralmente irresponsabile, è anche penalmente perseguibile. Penseremmo diversamente se dovesse accadere qualche incidente di salute ad una persona che ci avvicina come un amico o un familiare. In un certo senso saremmo più disposti a correre un rischio pur di salvaguardare la salute dei nostri cari. In questi casi, non sapere cosa fare ci fa stare veramente male. A volte anche l'inerzia può essere un errore. Vedi che sia una persona affettivamente vicino a te o un perfetto sconosciuto le azioni da intraprendere sono esattamente le stesse e non serve essere eroi per metterle in atto quindi smettiamo tutti di pensare all'aspetto legale e diamoci da fare formiamoci per maggiore chiarezza e per aumentare la tua tranquillità nel dubbio se fare o non fare in circostanze in cui la salute di una persona è a rischio e tu sei in presenza dell'evento c'è ancora la legge che ci viene in aiuto per chiarire correttamente le cose ed esaminiamo ora l'articolo 593 del Codice Penale. Questo recita queste parole «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro». Alla stessa pena soggiace chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestarne l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da si fatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata. Se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. Ora... Non facciamoci impressionare da tutti questi paroloni e cerchiamo di capire che la legge non serve solo per complicarci l'esistenza. A volte ha uno scopo nobile come il fare chiarezza su fattori estremamente sensibili come il soccorso occasionale verso chi si trova in condizioni che, di certo, avrebbe voluto evitare. Peggio che mai se si tratta di una compromissione di uno stato di salute. Tradotto in parole semplici, l'articolo 593 del Codice Penale ti dice che da soccorritore laico tu sei semplicemente tenuto ad allertare il servizio di emergenza sanitaria segnalando il fatto accaduto. Tutto qui. Ma a te non deve bastare questo, perché puoi fare certamente di più, ovviamente se le circostanze lo consentono. Ma non solo. C'è un altro articolo di legge che devi conoscere. Riguarda lo stato di necessità. Possono verificarsi delle circostanze in cui non puoi fare altro che agire per il meglio o fare in modo che si possa verificare il male minore. Questo viene espresso in termini legali così. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia. Ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. In altre parole, se agire ci porta solo dei benefici maggiori del non fare, allora devi farlo, qualunque sia l'esito della tua azione. Spero che sia chiaro per te come lo è per me. Comunque, lo stato di necessità ti difenderà in quanto soccorritore laico da qualsiasi accusa di aver agito quando la situazione richiedeva un'azione necessaria in cui la passività avrebbe causato solo danni maggiori. Si suol dire che è meglio non fare che fare male. Qualche cosa comunque la puoi e la devi fare. Anche il semplice allertamento dei servizi di emergenza sanitaria ti scagiona dal reato di omissione di soccorso. Devi sapere che nel momento in cui allerti il servizio di emergenza sanitaria per via telefonica, ti troverai al telefono con un operatore esperto. Si parla molto male della sanità in Italia, ma ti posso assicurare che il servizio di emergenza sanitaria funziona benissimo e devi fidarti di chi ti risponde al telefono quando chiami per un'emergenza sanitaria. Se si verificano dei disservizi, questi dipendono dalla scarsità di risorse e dall'uso comune che se ne fa. Il sistema sanitario, il personale, ogni operatore, da quello telefonico al soccorritore in ambulanza, sono tutti estremamente competenti. Troppo spesso si fa un uso improprio del sistema di emergenza. Ci sono persone che possono essere tranquillamente trasportate con mezzi propri al pronto soccorso. E invece chiamano l'ambulanza solo perché credono che in questo modo possono ottenere un accesso diretto alle cure saltando la fila che generalmente si trova nelle sale di attesa dei pronto soccorso, specialmente nelle grandi città. Comprenderai da te che questo sottrae risorse importanti a chi ha veramente bisogno sul posto dell'evento negativo. Per evitare questo tra poco ti dirò anche quali sono le situazioni in cui è importante mobilitare i prezzi di soccorso. Vediamo come funziona. Tutto parte dall'allertamento del sistema di emergenza e questo viene fatto dalle persone che si trovano sul luogo dell'evento. Il sistema di emergenza viene paragonato ad una catena. Ogni catena è fatta di tanti anelli che sono consecutivi e legati l'uno all'altro. Tutti noi, nessuno escluso, che lo voglia o no, ne è già parte integrante di questa catena. Esatto, che piaccia o no ci sei già dentro e ti dico anche che sei proprio il primo anello e tra pochissimo ti spiegherò il perché. Ricorda che una catena è forte quanto il suo anello più debole. E se non farai la tua parte, non esisterà il primo anello e, di conseguenza, tutto il resto della catena. Il servizio di emergenza sanitario è organizzato su base regionale. Ogni regione ha il suo schema e i suoi protocolli di azione. Si può attivare facilmente attraverso una semplice chiamata. Hai mai sentito parlare del NUE? È il numero unico di emergenza e in tutta Europa è l'112. Fino a poco tempo fa, componendo questo numero, in Italia si chiamavano direttamente i carabinieri, ma le cose stanno cambiando, direi molto lentamente, in tutte le regioni, per un ovvio adeguamento alle normative europee. In alcune regioni il NUE è già attivo, mentre per altre resta il classico 118. Perché ti dico 118 e non 118? perché è più facilmente comprensibile e può essere più facilmente compreso anche da un bambino e da uno straniero che non è perfettamente padrone della lingua. Se nella tua regione è attivo il numero unico di emergenza 112, la telefonata sarà filtrata da un operatore che cercherà di capire se è un'emergenza sanitaria o di pubblica sicurezza. Poi successivamente ti passerà l'118, se la tua segnalazione è di carattere sanitario. L'operatore sanitario telefonico che raccoglie la tua chiamata ti farà delle domande che possono variare a seconda del protocollo in uso alla regione e provincia in cui sei e da cui hai fatto partire la chiamata. Ogni operatore che prenderà in carico la tua chiamata è come minimo un infermiere esperto in area critica. Non devi mai dubitare della sua competenza e professionalità. Mai! Al telefono ci mettono solo personale esperto che sa benissimo cosa è importante e cosa è tralasciabile e, se sarà necessario, saprà guidarti nella maniera più corretta in quello che puoi e dovrai fare. Ma cosa succede se chiami direttamente l'118, lì dove è già attivo il numero unico di emergenza? Niente di grave. La telefonata verrà comunque dirottata verso l'112. Ci sono delle cose che è importante che tu sappia. Ti chiederanno nome e cognome. Non avere paura, daglieli con sicurezza, questo è importante anche per te, poi successivamente ti spiegherò il perché. Anche se il tuo dispositivo è impostato per nascondere il tuo numero di telefono, al centralino arriverà lo stesso in chiaro, ovvero loro vedranno il tuo numero di telefono. Se la zona in cui ti trovi ha dei problemi di ricezione per il tuo telefono, è possibile che il numero non appaia nel loro schermo, quindi te lo chiederanno lo stesso. Per loro potrebbe essere molto importante richiamarti per avere ulteriori informazioni o metterti in contatto diretto con i mezzi di soccorso che stanno inviando sul posto dell'evento. Ogni telefonata sarà registrata. Questo serve per tutelare il chiamante e il ricevente. Per esempio, la registrazione potrebbe scagionarti da un'eventuale accusa di omissione di soccorso ed ecco perché è importante che tu gli dia il tuo nome e cognome. Un'altra cosa molto importante devi assolutamente saperla. Non importa se sul tuo telefono c'è credito o se hai la scheda scaduta, nel senso che non hai più fatto ricariche per più di 13 mesi ed ora puoi solo ricevere le chiamate. La telefonata avverrà lo stesso e ti dirò di più. Potrai chiamare anche se sul tuo telefono non è presente la scheda telefonica. In questo caso a loro non apparirà ovviamente il tuo numero di cellulare, ma un codice che comunque identifica il tuo telefono. E in questo caso non potranno richiamarti perché il telefono senza scheda non è abilitato alla ricezione delle chiamate, ma sapranno comunque da quale zona stai chiamando. Ma c'è dell'altro. Con le nuove tecnologie attualmente presenti sui telefoni cellulari più evoluti, e ben presto su tutti i telefoni cellulari, sullo schermo dell'operatore apparirà la posizione esatta del chiamante con l'approssimazione di pochi metri, pochissimi metri. Come ti ho già detto, il nostro sistema di emergenza funziona molto bene, quindi usa con moderazione e coscienza il numero unico di emergenza e soprattutto usalo quando sei spettatore o protagonista di un evento che richieda il soccorso di emergenza. Come ti ho già accennato, si fa troppo spesso un uso spropositato ma soprattutto improprio del Servizio di Emergenza Nazionale. In Italia non c'è mai stata un'adeguata formazione ed informazione in questo, quindi non è tutta colpa nostra. Comunque ora ti dico quali sono le circostanze in cui è bene fare l'allertamento e quando non farlo. Intanto bisogna comprendere bene qual è la differenza tra urgenza ed emergenza. L'urgenza è una condizione che, in assenza di un adeguato trattamento a breve termine, può diventare critica. Significa che le funzioni vitali non sono immediatamente compromesse, ma che potrebbero diventare critiche se non trattate a breve. L'emergenza invece è una condizione in cui le funzioni vitali dell'infortunato sono compromesse. Il soggetto è in imminente pericolo di vita e richiede un intervento immediato. Quali sono le funzioni vitali e come valutarlo vedremo più avanti. A volte la scelta di allertare o non allertare il sistema di emergenza può apparire un po' complessa. Come ho detto prima, spesso si fa un uso improprio del sistema di emergenza, ma, lo ripeto, è più per ignoranza che per dolo. Non siamo educati a comprendere immediatamente una situazione di emergenza distinguendola da una situazione di urgenza. Le situazioni considerate di emergenza che sicuramente richiedono intervento immediato dei soccorsi degli specialisti sono le situazioni in cui lo stato di coscienza di una persona è compromesso, ma anche una difficoltà respiratoria o assenza di respiro, un dolore intenso al petto, una emorragia importante, traumi gravi al torace, una amputazione importante oppure un'ustione estesa e profonda sul corpo. Come valutare un'eustione è un capitolo a parte, ma quando è evidente, è evidente. Tutti noi possiamo fare quel che è giusto nel momento giusto. Ti ho accennato alla catena del soccorso e ora aggiungo che tutti noi, nessuno escluso, che lo voglia o no, è già parte integrante di questa catena. Tutto parte dall'allertamento dei soccorsi di emergenza e questo viene fatto dalle persone che si trovano sul luogo dell'evento. Ecco perché ti dico che il primo anello sei tu. Perché se ti capita di trovarti, per esempio, sul luogo di un incidente, un po' per senso civico, un po' per dovere civico, sei tenuto o tenuta a fare la tua parte innescando la catena del soccorso. Non devi essere un eroe, devi semplicemente fare una telefonata agli operatori telefonici del soccorso di emergenza. Tu sarai gli occhi e le orecchie dell'operatore telefonico. Tutte le domande che ti verranno rivolte serviranno ad identificare al meglio lo scenario per poter inviare le risorse necessarie e più adeguate a quello specifico intervento. Come ti ho già detto, prima di tutto ti chiederanno il tuo nome e cognome. Ti chiederanno qual è l'indirizzo preciso dell'evento e su questo devi essere molto preciso o precisa. Comunque per loro è solo una conferma considerando che possono geolocalizzarti. Ti chiederanno se puoi vedere e raggiungere facilmente l'infortunato se puoi descrivere le condizioni apparenti, se è vigile, il colore della pelle dell'infortunato, se ci sono altre persone da soccorrere. A seconda dei protocolli regionali le domande possono variare, ma sostanzialmente sono più o meno queste quelle che ti faranno. Al termine della chiamata ti chiederanno anche di lasciare libera la tua linea per eventuali altri contatti o chiarimenti da parte della sala operativa o dei soccorritori stessi. La sala operativa, sulla base di quanto gli hai comunicato, invierà il mezzo o i mezzi più adeguati. Potrebbero mandarti semplicemente un'automedica, ovvero un'automobile con a bordo un medico ed un altro soccorritore che potrebbe anche essere un infermiere. Potrebbe scegliere di mandarti un'ambulanza di tipo base oppure avanzata e non starò a specificarti le differenze in questo momento. Se necessario potrebbero scegliere di mandarti anche un elicottero di soccorso. Insomma, le risorse ci sono. Non saranno in sovrabbondanza, ma se ne facciamo un uso corretto, potrebbero essere sufficienti a coprire le esigenze regionali. Nell'attesa dei soccorsi avanzati devi cercare di agevolare al meglio l'arrivo del mezzo di soccorso. Come farlo dipende dalle risorse a tua disposizione in quel momento. Intendo dire se sei da solo o da sola o sono presenti anche altre persone. Se la strada dove i mezzi di soccorso devono arrivare non è facilmente individuabile, manda qualcuno, ovviamente se c'è qualcun altro con te, ad intercettarla nel posto più facilmente individuabile. Nelle emergenze non esistono dei protocolli ben definiti, a parte il BLSD, cioè il protocollo di rianimazione cardiopolmonare, di cui ti parlerò successivamente. Quindi potrai contare solo su delle linee guida, i consigli della sala operativa e tanto buonsenso. Con quella telefonata all'112 o 118, sei diventato parte integrante della catena del soccorso. L'innesco è il primo anello. Ma puoi fare di più. Potresti essere anche il secondo anello iniziando le prime operazioni di intervento. Se l'emergenza dovesse consistere in un arresto cardiaco, saresti a quel punto la persona più importante se saprai mettere in pratica le prime manovre salvavita e dilatare il tempo che intercorrerà tra la chiamata al servizio di emergenza sanitaria e l'arrivo dei soccorsi in ambulanza. Per correttezza ti dico subito che, per poter praticare una corretta rianimazione cardiopolmonare, sarebbe bene frequentare un corso teorico pratico specifico. In questi corsi ti verranno dati tutti gli strumenti teorici e farai anche tanta pratica su dei manichini da simulazione professionali. Primo ho detto dilatare il tempo, che sembra assurdo, ma la realtà è che con le compressioni toraciche della rianimazione cardiopolmonare ti sostituirai alla meccanica cardiaca ormai ferma o inefficace. Se dico inefficace intendo dire che potrebbe non essere completamente ferma. Potrebbe essere in corso una fibrillazione ventricolare o una tachicardia ventricolare senza polso che sono entrambi movimenti scoordinati del cuore e che non consentono una corretta funzione di pompaggio del sangue ai tessuti del corpo. Questo è importantissimo, perché se il sangue non arriva ai tessuti cerebrali per più di 4 minuti, questi possono subire dei danni per necrosi. Dopo 10 minuti, senza perfusione sanguigna, i danni possono essere irreversibili. La morte cerebrale I tempi di danneggiamento possono anche variare un po', questo dipende da diversi fattori soggettivi e climatici, come ad esempio la temperatura. Se fa più freddo, i tempi si potrebbero allungare sensibilmente. Con il massaggio cardiaco si cerca di ritardare il più possibile il danno anossico cerebrale, in attesa dell'intervento dei soccorritori qualificati che sono ben attrezzati per intervenire in queste circostanze. Comprimendo il torace, schiaccerai il cuore fra lo sterno e la spina dorsale creando un pompaggio dall'esterno. Il sangue continuerà a defluire nelle arterie, arrivando a nutrire i tessuti cerebrali, quindi darai maggiori possibilità di efficacia all'operato dei soccorsi qualificati che di lì a breve arriveranno. Dei dettagli del massaggio cardiaco te ne parlerò più tardi. Intanto sappi che un massaggio cardiaco di qualità può essere determinante per la sopravvivenza dell'infortunato. Siamo arrivati al terzo anello della catena. E anche qui, puoi essere sempre tu. Però questo non dipende completamente da te, ma dalla presenza o facile reperibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno, detto DAE. È uno strumento estremamente efficace che può fare la differenza tra la vita e la morte se usato bene al momento giusto. Sempre per correttezza, ti dico che la legge prevede che l'uso del DAE è riservato a chi ha un brevetto, ovvero a chi ha frequentato un corso specifico e avendolo superato può usarlo liberamente. Ma ti dico anche che se sei in presenza di una persona con un sospetto arresto cardiaco, mentre ti accingi a fare il massaggio cardiaco, chiedi lo stesso ad una persona specifica di cercarne uno e di portartelo. Il defibrillatore semiautomatico esterno è un presidio salvavita ed è facile usarlo. Una volta acceso ti dirà esattamente cosa fare. Esatto, parla. Una voce registrata ti indicherà tutto quello che devi fare. Modalità adulto Rimuovere tutti gli indumenti dal torace del paziente. Tirare la maniglia rossa per estrarre le piastre. Osservare le immagini sulle piastre. Applicare le piastre sulla pelle nuda esattamente come illustrato nelle immagini. Premere sulle piastre affinché aderiscano bene. Non toccare il paziente. Analisi del ritmo cardiaco. Preparazione allo shock. Allontanarsi tutti. Premere il pulsante lampeggiante. Shock erogato. Eseguire le compressioni toraciche tenendo il ritmo. La parte del palmo vicino al polso di una mano deve essere al centro del torace. L'altra mano deve essere sopra la prima mano. Premere con forza per almeno 5 cm. Ma fa anche qualcosa in più. Ascolta e registra. Una volta attivato, riesce ad ascoltare e registrare i suoni ambientali e li registra insieme ai suoi rilevamenti elettrocardiografici. A questo punto la domanda nasce spontanea. Se non possiedo un brevetto per utilizzarlo, che cosa lo chiedo a fare? Mi rendo conto che può sembrare un controsenso, ma vedi... Se dovesse passare di lì una persona autorizzata all'uso, potrebbe usarlo lui o lei, ma la cosa più importante è che il defibrillatore ci sia. Ti dirò di più. Nel momento in cui sei in contatto telefonico con un operatore del servizio di emergenza e lui o lei ti autorizza ad usarlo, puoi farlo. Ricorda che la telefonata è registrata e se l'operatore ti autorizza ad usarlo vuol dire che sei legalmente autorizzato all'uso del defibrillatore. Ti consiglio comunque di frequentare un corso teorico pratico. Ti servirà per prendere dimestichezza con tutta la procedura, ma soprattutto con le compressioni toraciche che praticherai sui manichini simulatori e sulla corretta sequenza di applicazione del protocollo chiamato Basic Life Support and Defibrillation. Per definirlo in breve si usa l'acronimo BLSD. In alcune località, come per esempio quelle turistiche con una forte frequenza di villeggianti, Trovi dei defibrillatori dislocati in diversi punti della cittadina, nelle vie principali e nei posti di maggior frequenza, oltre che nelle palestre e in moltissime farmacie. Potrebbero essere presenti anche nelle scuole, la sede del comune e tantissimi altri posti e li riconoscerai perché avranno apposto il logo DAE in vista. Comunque su questo ci torneremo più tardi e gli dedicherò un capitolo specifico più ampio. Parliamo ora degli altri anelli della catena. Una volta sul posto, i soccorritori qualificati faranno il resto, loro sono il quarto anello della catena. Metteranno in atto tutte quelle procedure mediche che tu comunque non avresti potuto eseguire anche perché non sei né un medico né un infermiere, non le conosci e anche se lo fossi non avresti a disposizione gli strumenti presenti su un'ambulanza ben fornita. Una volta stabilizzato, l'infortunato verrà caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso più vicino e più idoneo alle esigenze della patologia specifica, dove daranno il seguito a tutte quelle che sono le procedure per una corretta riabilitazione. E questo è il quinto anello della catena. Tu hai fatto la tua parte già dalla telefonata di allerta al sistema sanitario di emergenza e hai fatto anche di più se ti sei cimentato o cimentata in una rianimazione cardiopolmonare. Ora potrai sentirti gratificato o gratificata per aver contribuito a salvare una vita. Complimenti! Tutto sommato, il compito del soccorritore è semplice. Come ti ho dimostrato, il tuo compito da soccorritore occasionale è molto semplice e lo è soprattutto se prendi in considerazione uno schema altrettanto semplice. Tieni presente che tutto quello che va verso il negativo porta ad una rianimazione cardiopolmonare, preferibilmente con l'uso del defibrillatore. Quindi, perché impressionarsi negativamente quando ci troviamo di fronte ad un'emergenza sanitaria? E finora abbiamo parlato della situazione più estrema, cioè di un ipotetico arresto cardiaco. Pensa quanto puoi sentirti più tranquillo o tranquilla e sicuro o sicura davanti a altre situazioni meno critiche. Le regole di base Ci sono delle regole di base che devi conoscere. Se non fossero regole sarebbe semplicemente buonsenso. La prima cosa che devi fare è valutare lo scenario in cui ti trovi e prenderne consapevolezza. Subito dopo devi considerare che se non puoi operare nella tua piena sicurezza personale, non sei tenuto o tenuta a fare niente di pratico se non la fatitica chiamata al servizio di emergenza. Non dare da bere niente a chi non è in stato di perfetta coscienza. Né acqua né alcolici. Non spostare l'infortunato a meno che la sua collocazione attuale non lo metta in forte pericolo oppure se pensi che puoi fare qualcosa e quella posizione metterebbe in pericolo te. Non agire di impulso e non perdere la calma. Se è presente una figura sanitaria superiore alla tua, lasciati comandare da lui o lei. Si sta assumendo tutte le responsabilità della situazione e va rispettata anche solo per questo. A questo punto non ti resta che agire. Ti ho parlato dello scenario. Lascia che io provi a essere un po' più chiaro. Se ti trovi nella condizione di diventare un soccorritore occasionale, devi prima di tutto farti un'idea dello scenario in cui ti trovi. Con un colpo d'occhio devi prendere coscienza di tanti dettagli che possono essere importanti ai fini dell'esecuzione di un intervento corretto ed efficace. Ti ho parlato di colpo d'occhio perché ora che te li elenco questi punti ti renderai conto subito che basta un flash per vedere e considerare tanti elementi, solo che a volte ad alcune cose diamo più peso di quanto dovrebbero averne e ad altre meno. Ti darò un numero di dettagli che nella maggior parte dei casi non ti serviranno. Ma almeno ti farai un'idea generale degli elementi che è meglio che tu prenda in considerazione anche nei casi più gravi. Questi dettagli possono essere importanti anche perché potrebbero essere richiesti dagli operatori telefonici del servizio di emergenza. Per esempio potrebbero chiederti se l'infortunato lo vedi e se è facilmente accessibile. Cerca di capire se visivamente, a colpo d'occhio, appare cosciente o incosciente. Cerca di notare se ci sono delle emorragie copiose ed evidenti valuta lo stato del colore della pelle. Le maxi emergenze Non voglio trascurare nessun dettaglio e ti voglio dare qualche accenno, solo qualche spunto, anche sulle maxi emergenze. Viene definita maxi emergenza quella circostanza in cui il numero dei soccorritori è inferiore al numero delle persone da soccorrere e quindi le risorse in campo sono insufficienti a contrastare la negatività dell'evento. In questo caso è importante prendere nota del numero delle persone da soccorrere, se sono facilmente raggiungibili e mostrano evidenti segni di vita. Cerca di notare se ci sono delle emorragie evidenti. Prendi nota del colore della cute. Nelle circostanze più gravi si potrebbe anche dover decidere chi salvare e chi no. Le persone che vanno salvate non sono necessariamente quelle che versano nello stato di salute più grave, ma quelle che hanno più possibilità di salvarsi. Lo so, è duro dover prendere certe decisioni, ma si deve fare così. Questo potrebbe capitarti se dovessi venire coinvolto o coinvolta in un disastro e so benissimo che è un evento rarissimo, ma è sempre meglio sapere che non sapere. Mi rendo conto che probabilmente in vita tua non dovrai mai soccorrere nessuno e questo te lo auguro vivamente. Mentre io ti sto dando degli spunti per poter agire correttamente anche nei casi veramente difficili e complessi. Comunque ti ripeto che è sempre meglio sapere che non sapere. Sicurezza Il dettaglio principale da tenere sempre a mente ed è un elemento imprescindibile per dare la partenza al tuo operato come secondo anello della catena è la sicurezza. Non fare niente al di fuori dell'allertamento dei servizi di soccorso se non puoi operare in piena sicurezza. Se non agisci in piena sicurezza e ti fai male, non puoi più soccorrere nessuno e invece di un'ambulanza ne serviranno due sottraendo delle risorse importanti ai servizi di emergenza. Quindi, prima di tutto, metti in sicurezza te stesso o te stessa e poi pensi all'infortunato. Per esempio, se c'è da trattare un'emorragia e non hai dei guanti che ti proteggono, è meglio non intervenire in particolar modo se l'intervento va fatto su una persona estranea. Se ci sono fughe di gas, cavi elettrici scoperti, carichi sospesi fuori controllo cose del genere, non sei tenuto o tenuta ad intervenire. Un grosso aiuto te lo daranno gli operatori telefonici del servizio di emergenza che ti sapranno consigliare al meglio e, se sarà il caso, potrebbero anche inviare i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Quindi se hai un dubbio qualsiasi, allerta subito il servizio di emergenza telefonico, spiega la situazione, rispondi alle loro domande e fai quello che ti consigliano. Bene, dopo tanti preamboli vediamo finalmente quali sono i passi specifici da mettere in atto per un intervento di primo soccorso corretto su un adulto o un bambino. E per bambino si intende un essere umano che va dall'età di un anno fino alla pubertà. Questa procedura non è valida per il lattante. Veniamo alla pratica. È giunto il momento di parlarti del protocollo BLSD. E ovviamente parliamo del BLSD nella versione per i laici, perché ovviamente esiste anche la versione per i sanitari. Supporto alle funzioni di base con defibrillazione. Questo protocollo parte già dalla valutazione dello scenario. Di questo te ne ho già parlato, quindi se la scena è sicura puoi passare al passo successivo ti approcci alla persona che ha bisogno di aiuto e valuterai lo stato di coscienza. Ovviamente, se ti osserva, o meglio ancora, se ti parla mentre ti avvicini, sarà considerabile cosciente e con le vie aeree pervie, o meglio, libere. A questo punto chiedi come puoi essere d'aiuto, cosa è successo, se vuole che chiami soccorsi avanzati o se vuole chiamare qualcuno dei suoi cari, eccetera, eccetera. Se invece non è vigile, devi valutare il livello dello stato di coscienza, e lo farai inginocchiandoti all'altezza della metà del suo torace, stringendo forte le tue mani sul suo bacino per scuoterlo un po' e stimolarlo a reagire. Se non reagisci a questa sollecitazione, comincia subito ad allertare le persone che sono intorno a te chiedendo aiuto. Ora prosegui con la verifica della presenza del respiro. In tempo di pandemia, se l'infortunato non indossa una mascherina, gli metterai sulla bocca una tua mascherina o qualsiasi altra cosa possa sostituirne la funzione. Scopri il torace sollevando le maglie, oppure sbottonando o slacciando quel che indossa. Allinea i suoi arti. Metti le braccia vicino al corpo e avvicina le gambe l'una all'altra, come per metterlo o metterla sull'attenti. Ora, ti poni di lato con gli occhi all'altezza del torace e lontano dalla sua bocca, metti una mano proprio sulla cassa toracica scoperta per vedere se la mano si muove in alto e in basso. Se non si muove, vuol dire che il respiro è assente. Ti mostrerò comunque come si fa. A questo punto la tua richiesta di aiuto dovrebbe essere stata ascoltata e quindi alla prima persona che si avvicina chiedi di allertare il soccorso di emergenza, quindi l'112 oppure l'118 secondo il numero attivo nella regione in cui ti trovi. Se non c'è nessuno, chiami tu con il tuo telefono cellulare, con il viva voce. Ad un'altra persona o anche alla stessa chiederai di andare a cercare un defibrillatore se non sa dove andare a cercarlo, suggerisci di provare in farmacia, presso qualche palestra, in qualche scuola e comunque di cercare in giro il simbolo del DAE. Ora che hai verificato che il soggetto è a terra, è incosciente e che hai fatto in modo che il sistema di emergenza sia stato allertato e hai chiesto di reperire un defibrillatore, puoi proseguire con la rianimazione cardiopolmonare, detta appunto RCP. Certamente ti sarà capitato di vederla in qualche film o serie televisiva. Prima di tutto assicurati che il corpo della persona che stai soccorrendo sia su un piano rigido. Se sarà a terra andrà benissimo. Se per esempio è su un letto, trascinalo a terra e allinealo come se dovessi metterlo sull'attenti. Metti il carpo di una mano sopra il dorso dell'altra e stringi le dita della mano al di sotto. Poniti sopra il torace dell'infortunato con le braccia tese e perpendicolari al corpo. Metti le mani così come le hai sovrapposte con il carpo della mano sottostante al centro del torace dell'infortunato. Ora comincia a comprimere il suo torace verso terra abbassando il tuo busto e mantenendo le braccia tese. Il suo torace deve abbassarsi di circa 5 o 6 cm ad ogni compressione che fai, per un bambino 5 cm. Questa compressione schiaccia il cuore tra lo sterno e la colonna vertebrale. In questo modo, se il cuore è fermo, ti sostituirai alla meccanica cardiaca. La pompa la fai tu, le valvole cardiache faranno il resto. Continua così con un ritmo di 100-120 compressioni al minuto. Per aiutarti ad avere un ritmo corretto, immagina di andare a tempo con la canzone Stayin' Alive. Oppure... Se hai o hai avuto dei bambini piccoli, avrai familiarità con la canzone Il coccodrillo come fa. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Le compressioni sono la parte più importante di tutto il procedimento. Costituiscono la manovra con cui possiamo sostituirci alla meccanica cardiaca e continuare a mandare in circolo il sangue che può portare ai tessuti ancora un po' di ossigeno residuo al suo interno devi semplicemente continuare a comprimere. Tieni sempre a mente questa parola. Motore. È un acronimo. Mo-to-re. Vuole indicare i segni della ripresa dell'infortunato e stanno per movimento, tosse, respiro. Se si verifica, uno di questi segni rivaluta lo stato dell'infortunato dall'inizio, ovvero dallo stato di coscienza. Le circostanze in cui puoi smettere sono solo quattro. Nel caso in cui sei stanco o stanca, nel caso in cui il soggetto su cui stai intervenendo si riprende e manifesta i segni di circolo, movimento, tosse o respiro. Se arriva il defibrillatore devi attivarlo. Oppure se arrivano i soccorsi qualificati e ti dicono di smettere. Tutto qui. Per toglierti ogni dubbio ti ripeto che se non c'è il defibrillatore e non sono presenti i soccorsi qualificati, tu continua a comprimere il torace. Questo è quello che va fatto. Ora guarda come lo faccio io e vedrai che è semplice e fattibile. C'è una persona a terra, appare privo di coscienza. Per prima cosa devo accertarmi che l'ambiente sia sicuro. Qualora non lo fosse, dovrei prima cercare di mettere in sicurezza me stesso e l'infortunato. L'ambiente è sicuro, mi avvicino e valuto lo stato di coscienza. Signore, mi sente? Signore, mi sente? Aiuto, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Tu, chiamalo 112, di che c'è una persona a terra, incosciente e che non respira. Trova e portami un defibrillatore. Parità a tutti. Seguire l'indicazione vocale con calma. Rimuovere tutti gli indumenti dal torace e dallo stomaco. Lacerare i vestiti se necessario. Trappare, non toccare il paziente. State lontani per favore. Calizzare lontani. Per favore lontani, grazie. Scarica L'ambiente è sicuro, io sono via, sono Lontanze tutti via. Scarica erogata. RCP ora. Premere il tasto blu lampeggiante pulsante con lei per il suggerimento vocale per RCP. Nuova analisi del mio carico tra due minuti. Vado avanti con le compressioni toraciche fino all'arrivo dei soccorsi qualificati oppure fino alla ripresa dei segni di circolo del soggetto infortunato, movimento, tosse o respiro oppure eventualmente fino al mio sfinimento e comunque, in ogni caso, nel momento in cui il defibrillatore inizierà una nuova analisi. Ciao, io sono Marco. Se questo video ti è piaciuto, se pensi che sia utile, interessante, lascia almeno che io ti faccia una domanda. Ti piacerebbe riuscire a realizzare dei video ben fatti come questo? Io l'ho fatto per dimostrare semplicemente quello che si può realizzare con un po' di competenze, alcuni strumenti che probabilmente hai anche tu e tanta conoscenza sulla realizzazione di video e presentazioni. Ho preferito farlo su questo argomento perché lo conosco bene e poi anche perché credo che sia socialmente molto utile. Puoi avere anche tu uno o più video di presentazione o dimostrativo di qualità sulla tua attività o su tutto quello che tu vuoi mostrare al tuo pubblico. Del resto, sai benissimo che oggi presentarsi o presentare qualcosa online è quasi come farlo di persona e a questo punto tanto vale farlo molto bene perché non esiste una seconda opportunità per fare una buona prima impressione. Un buon video di presentazione, di esposizione puoi realizzarlo anche tu seguendo i miei consigli, oppure posso farlo io per te. Se vuoi sapere come, seguimi e ti dirò di più. Un saluto. Ciao.